Sappiate, quello che è successo non era mai successo prima. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Allora, innanzitutto salutiamo un nuovo iscritto che è Sebaio115 e che si è iscritto recentemente al mio canale lo ringrazio tantissimo e parteciperà al concorso vedo adesso se avevo già visto adesso sto riguardando comunque eh, sì volevo dirvi che sono oh, altro commento comunque eh, per gabriele uscirà a breve il video devo ancora farlo devo trovare il tempo di farlo Comunque, eh, volevo dire che questo sabato sono stato al, alla fiera delle moto qui alla a fiera di Verona, ci sono stato circa un'oretta e mezza, saranno state, sì, non tanto, perché non era una fiera gigantesca, però era abbastanza grande, c'era un sacco di cose, soprattutto un sacco di moto, poi c'erano i quad, quelli da slittamento, cioè i quad de, che derapano, veramente fantastici Divertito un sacco veramente bravi chi li guidava erano in circa sono stati 7 8 sì. Che ci muoveva nel simultaneamente vi, vi metterò comunque ci, vi metto tutti i video questo video video ah, Non riesco più a parlare perché sono anche un po di fretta quindi comunque vi dicevo questo video durerà non tantissimo perché non ho registrato tantissimo o non ho fatto tantissime foto, ho un po' di foto e un po' di video che ve le metterò un video è girato in senso opposto perché il mio amico che ha registrato ha sbagliato l'orientamento ma non importa, vedrete un momento quelle due bande nere perché se lo giro vedete storto comunque vabbè e mi sono divertito un sacco, c'erano i quad, poi c'era anche un piccolo stand con le bici, quelle d'acrobazia e lì sono stato ospite loro vi faccio vedere comunque nel video che apparirà qua di seguito Niente, dovete continuare a vedere il video se volete vedere quello che è successo e che moto c'erano Ho fotografato quelle che mi sono piaciute di più E... Appunto, era fantastico, c'erano un sacco Comunque, niente, io vi, vi lascio il video Simulazione! <SILENCIO> di sopra sei tecnica lui no <SILENCIO> facciamo facciamo un bel applauso di incoraggiamento a giù dai Mi sono divertito un sacco, abbiamo fatto poi un altro giretto, abbiamo, siamo andati a riguardare un po' di moto, così. Io vi ricordo commentare di iscrivervi.